Buonasera a tutti, benvenuti. Devo dire che non capita tutti i giorni di poter inaugurare un nuovo museo, soprattutto in una città come Roma che come sapete ne possiede 147. Io sono convinto che ogni generazione dovrebbe ripensare il suo rapporto con la storia, con la memoria della città e quindi naturalmente sono molto molto soddisfatto di aver avuto la possibilità di lavorare con uh, tutti i colleghi della Sovrintendenza alla ripresentazione dell'immagine della città di Roma attraverso il museo che prende nome appunto dal nome della città. Il lavoro in realtà è iniziato diversi anni fa, quando eh, con un primo lotto eh, è stata avviata la fase di ristrutturazione di questo palazzo, che come sapete divenne Museo di Roma nel 1952 dopo la seconda guerra mondiale e che quindi da tempo aveva bisogno di interventi, di adeguamento soprattutto alle normative di sicurezza. Eh, ma naturalmente gli spazi utilizzati per l'esposizione sono stati eh, finora soltanto una parte e quindi oggi finalmente inauguriamo tutti e tre i piani di cui si compone Palazzo Braschi. Eh, come sapete dal 2015 abbiamo utilizzato il primo piano dell'edificio come spazio per le esposizioni eh, temporanee, sono circa 900 metri quadrati, attualmente è in corso la mostra di Artemisia Gentileschi, 900 metri quadrati che si sono andati ad aggiungere agli spazi che sono alle mie spalle, qui aperti. Nel cortile, che sono altri 150 metri quadrati, sempre dedicati alle esposizioni temporanee, dove per lo più cerchiamo di alternare mostre che riguardino appunto le collezioni del Museo di Roma. Collezioni immense che si sono andate costituendo già eh, dalla fine dell'Ottocento, eh, con l'acquisizione per esempio degli acquerelli famosi di Roma Sparita di Letto Reggio di, di Francia e poi seguito con tutta una serie di acquisti e donazioni che si sono eh, diciamo, succedute fino a pochi anni fa. Questo immenso patrimonio di collezioni abbiamo pensato di riorganizzarlo al secondo e al terzo piano del museo quindi sopra lo spazio di esposizioni temporanee non secondo il filo tradizionale diciamo, dell'esposizione in ordine cronologica quindi raccontando la storia della città dal XVII al XIX secolo al secondo piano e poi dalla fine del XIX secolo, da dopo la proclamazione di Roma capitale fino al ventennio del governatorato di Roma eh, attraverso un ordinamento cronologico ma invece attraverso un ordinamento tematico eh, che potesse in qualche modo suggerire tutte quelle suggestioni che oggi incidono sull'immagine che si ha di Roma nel mondo. Naturalmente la realizzazione del museo è anche un'altra cosa eccezionale, cioè il lavoro veramente di equip, di tutto il personale della Qui Adesso non vorrei naturalmente citare uno ad uno le persone perché passerei da un tempo a ricordare dei nomi, ma devo dire che tutti i servizi della sovrintendenza, da quelli della conservazione, ai curatori, naturalmente scientifici, dalla parte che riguarda la sicurezza e la prevenzione, hanno operato eh, veramente indefessamente per raggiungere il risultato che oggi vi presentiamo. E, naturalmente permettetemi di ricordare almeno il coordinamento scientifico eh, fatto da Federica Pirani, che come sapete ha diretto questo museo tra, tra gli altri della sua intendenza. E il percorso, salendo al secondo piano, nella prima sala diciamo si articola in due sottopercorsi che partono dalla prima sala come fosse un crocevia diciamo, in cui raccontiamo appunto i temi dell'esposizione e del percorso espositivo da un lato secondo la vita pubblica della città e dall'altro secondo la vita privata quindi in un percorso di nove sale eh, si articolano tutte quelle tematiche che riguardano per esempio le feste, per esempio i giochi, eh, per esempio i giardini che sono diventati, come se le ville storiche, che sono diventate ville pubbliche, il tema dei, dei moti risorgimentali, eh, la Repubblica Romana, tutte quelle tematiche diciamo, che sono, appartengono alla storia pubblica della città. Su un altro percorso, invece fatto di altre sei sale, si raccontano i personaggi, la loro vita privata le committenze, i cardinali, gli aristocratici, il rapporto diciamo, che loro hanno intrattenuto con gli artisti e in particolare con un artista, che è Pietro Tenerani, di cui il museo possiede una grandissima collezione, eh, la più grande diciamo, dell'artista, che in gran parte non è stata mai esposta e che è stata eh, diciamo, sistemata in alcuni ambienti che ricompongono quello che è stato l'atelier di studio del grande artista. Eh, tutto questo accompagnato con una serie di postazioni multimediali eh, che aiutano a integrare le collezioni stesse. Sono 270 le opere esposte, ma naturalmente le collezioni del museo sono molto, ma molto più numerose. Quindi abbiamo cercato, con delle postazioni multimediali, di aiutare le persone a conoscere anche un patrimonio immenso che possiede il museo che è meno conosciuto e poco conosciuto proprio perché rimane negli archivi, nei depositi di questo museo. Postazioni multimediali che sono naturalmente la ricchezza, l'enorme ricchezza di quel rapporto con il visitatore che abbiamo voluto privilegiare nel concepire il percorso museale, cioè un percorso che vuole riflettere la vita sociale, la vita civile di questa città e fa riflettere i visitatori nella ricerca diciamo, di quei meccanismi identitari che avvicinano le opere d'arte alla vita individuale e, al terzo piano ancora una volta il percorso si divide, si suddivide in due sottopercorsi anche lì uno eh, più rivolto alla vita privata in cui si racconta sostanzialmente la storia del museo di Roma che eh, inizia come dicevo prima dal 1930 quando per la prima volta fu istituito un museo di Roma nell'ex edificio eh, Pantanella presso il Circo Massimo un museo che ha avuto una vita molto breve perché già nel 1939 quindi dopo nove anni dalla sua istituzione fu chiuso per i motivi bellici e che appunto poi nel 1952 ha trovato sede definitiva in questo edificio che ha, merita anch'esso un racconto specifico, è un edificio neoclassico che la famiglia Braschi ha fatto appunto costruire eh, nell'Ottocento che ha avuto eh, tutta una sua vicenda successiva che abbiamo voluto raccontare e far conoscere. C'è poi invece un percorso, eh, anche in questo caso pubblico, dove il racconto della vicenda e della trasformazione del tessuto urbano a partire dalla proclamazione di Roma Capitale fino al ventennio fascista, attraversa alcuni temi particolarmente rilevanti della trasformazione della città, in particolare la demolizione di Via Alessandrina, di Via dell'Impero e di Via del Mare e, e naturalmente eh, diciamo, quella che è stata anche la demolizione eh, della Spina dei Borghi che si è conclusa, come sapete, in, in occasione del Giubileo del 1950, ma ha avuto un grande dibattito è una grande eh, diciamo, importanza nella storia dei rapporti tra la città e la chiesa. E poi naturalmente abbiamo eh, una sala dedicata agli affreschi dei Polidoro da Caravaggio e di Matutino da Firenze che, sono, che derivano dalla demolizione del casino del Bufalo quando è stata aperta via del Tritone, un altro eh, grande nucleo delle collezioni del museo finora eh, non accessibili, non visibili. Infine un'ultima sala in cui mostriamo eh, attraverso una serie di materiali, una serie di fotografie, una serie di plastici il rapporto che la città ha avuto con il Tevere, un rapporto fondamentale perché sapete che il Tevere è sempre stato un luogo originario da cui eh, partiva tutto l'approvvigionamento diciamo, per la città e che eh, da sempre eh, diciamo, è, è stato un elemento vitale per la città, soprattutto tutta la fase della costruzione dei muraglioni che è partita subito dopo la proclamazione di Roma Capitale e che ha dato vita ad una delle trasformazioni forse più importanti dell'assetto del tessuto urbano. Io naturalmente eh, mi fermo qua se non aggiungendo che eh, diciamo, dopo il 2010 che ha visto l'apertura la, di questo cortile, di questo passaggio con l'apertura verso Piazza Navona, un passaggio gratuito, che quindi consente di vivere questo spazio importantissimo della città, ai cittadini e ai visitatori ai turisti, eh, naturalmente senza un biglietto abbiamo offerto anche eh, un centro di documentazione che è nelle sale alla mia sinistra, anch'esso aperto all'ingresso libero, dove si può accedere all'intero catalogo eh, visivo del, delle collezioni permanenti, ad un filmato che credo duri sette minuti e che racconta la storia di Piazza Navona, il monumento più significativo accanto al palazzo, dalla, dalle sue origini come stadio di Omiziano fino alla fase più recenti e dove è raccolta anche la biblioteca eh, importante di testi, eh, di incisioni, di eh, raccolte, di disegni che il museo possiede e che quindi abbiamo eh, voluto mettere a disposizione di chiunque voglia approfondire i temi legati alla storia del museo. Io eh, naturalmente mi fermo qui se non eh, cercando di, lo, devo leggerlo perché sono tantissime le persone che hanno collaborato nella sistemazione del museo e nell'allestimento, diciamo, nell un allestimento che è stato il frutto di un avviso pubblico che Zetema, la società che come sapete eh, è a fianco della sovrintendenza da sempre che ha avuto un ruolo particolarmente significativo nella realizzazione dei lavori a Palazzo Brasti, Zetema su eh, una traccia, su indicazioni eh, ricevute dalla sovrintendenza, ha fatto un bando pubblico e quindi permettetemi di ricordare naturalmente eh, che il progetto di allestimento è di studio visuale di Daniele Balcom e Francesco Pia che hanno lavorato con Francesco Stefanori e Andrea Pesce Delfino e abbiamo avuto anche diverse consulenze tra cui Permetto di ricordare Sleva Di Martino e Jacopo Benedetti. Naturalmente non posso dimenticare anche la collaborazione ricevuta dall'Istituto Luce, ringrazio naturalmente Roberto Circutto e per le videoinstallazioni che vedrete in diverse parti del museo devo ringraziare Roman Seiko, Luca Onorati e Maria Gabella Macchiarulo. Infine una collaborazione strettissima con l'Università di Roma 3, con il Dipartimento di Architettura. Mario Panizia, il rettore, Elisabetta Pallottino, il direttore del di dipartimento di agricoltura e Silvia Cecchini, eh, hanno coordinato la realizzazione di un importantissimo plastico che vedrete appunto al terzo piano. Eh, il filmato multimediale che vediamo appunto nel centro di documentazione invece è stato realizzato da ETT SPA. Eh, ho voluto ricordarvi perché è veramente è stata un'esperienza che ha arricchito tutti coloro che hanno operato per la realizzazione di questo allestimento, che spero appunto in sintesi di avervi raccontato, ma che vedrete nelle sale, sono eh, 23 le sale tra il secondo e il terzo piano, eh, vedrete un percorso del tutto inedito. Eh, grazie. Io a questo punto Lascio la parola al vice sindaco e assessore della crescita culturale Luca Bergamo. Ovviamente, un ringraziamento a chi ha lavorato, anche a chi ha organizzato il tempo oggi, visto che ci consente di stare no, con questa sensazione primaverile in un momento bello per la città. solo due cose molto piccole, anche perché ne ha dette molte, il suo intendente Parisi Presicce da una gestione non proprio eh, così, istituzionalmente corretta dei mezzi di trasmissione televisiva pubblici ma eh, erano parole forti parole forti associate a un'immagine forte che i carri di Stato hanno tutti quanti riconosciuto oggi noi compiamo un altro atto insieme a una serie di atti che sono stati compiuti in questi mesi in collaborazione con la sovrintendenza e l'ufficio del comune per restituire alla città una parte essenziale della, dei suoi capitali, che sono cultura e cultura interpretata come strumento, come veicolo per produrre eh, nuova cultura contemporanea e produrre conoscenze. Eh, ho un desiderio, confesso, che so, non vedo realizzato facilmente, ma io vorrei che i musei, cioè, che i siti archeologici, fossero tutti a ingresso libero lo prendo un po' come aspirazione per, per il mandato per capire se in che misura questo sia possibile però eh, visto che ieri dall'altro da ieri, ieri è tornata in, diciamo, al centro delle cronache l'intenzione del ministro Franceschini di mettere un biglietto d'ingresso a al Pantheon io colgo l'occasione per dire un'altra volta che non sono d'accordo che il Pantheon è un luogo della città è un luogo che devono poter vivere i cittadini, in cui certamente l'accesso va regolato e controllato, perché il numero di persone che visitano una città, per una politica che l'ha considerata solo come un hub turistico e non come un luogo di produzione, produce un fenomeno di concentrazione no? sul centro della città che deve essere gestito. Ma il Pantheon, come altri luoghi della città, come i fori, sono una parte della vita dei cittadini e come tali devono rimanere. Ora noi oggi siamo ancora nella condizione di non poter liberare l'accesso a tutti i luoghi eh, del, no, della vita culturale della città, ma penso che questo debba essere un obiettivo. Quindi il mio diciamo, invito in questo bel momento che riguarda la città è rivolto al Ministro al dei Beni Culturali pregandolo di dedicare un secondo di riflessione al fatto che trasformare il Pantheon come trasformare diciamo, il parco Roma in un luogo destinato al consumo dei turisti è un danno allo sviluppo della città, non è un bene, produrrà 7 milioni di euro forse, il costo di manutenzione del patrimonio culturale della città è nell'ordine di miliardi, quindi se vogliamo essere seri ragioniamo non seriamente. Questo è il mio invito e con questo invito faccio come dire, un tanti auguri a tutti quanti noi per avere la fortuna e il piacere di conquistare il museo di Roma per intero alla vita della città. Grazie. Bene, adesso lascio la parola alla sindaca di Roma, Vigina Raggi, che è il vero padrone di casa in quanto rappresenta tutti i cittadini di Roma. Grazie. In vero dopo questi due discorsi è rimasto poco da dire, da un lato perché il sovrintendente ha illustrato in maniera molto completa ed esaustiva quello che è un po' quella che è stata la storia di questi palazzi, la storia del restauro, del recupero e, delle, e degli ultimi interventi, ovviamente ultimi abbiamo già sentito insomma, da qualche anno, ma insomma, di quelli che oggi vengono restituiti di quei luoghi che oggi vengono restituiti alla, alla cittadinanza, dall'altro perché il vice sindaco, nonché assessore, ha eh, attualizzato, riportando vicende di questi giorni, anche un discorso culturale che mi sento di condividere in pieno. A me resta da dire. Una cosa, nel momento in cui parliamo di restituzione e riapertura di questi spazi ai cittadini eh, c'è forse da sottolineare il fatto che un'attenzione un particolare è stata posta nel cercare di rendere questi spazi accessibili a tutti. Ci sono infatti alcune installazioni che sono completamente eh, tattili per gli ipovedenti, eh, sono presenti delle, anche dei video wall per consentire a e non udenti di poter eh, capire, comprendere e interagire quindi stiamo cercando non solo di aprire degli spazi a tutti ma di aprirli anche in tanti altri sensi cioè di rendere questo museo accessibile veramente a tutti l'azione dell'amministrazione intende proseguire su questa linea recuperando e aumentando gli spazi che i cittadini e i turisti possono dei quali possono fruire e intende restituirli veramente a tutti. Questo è uno dei, dei, dei passi che stiamo facendo, abbiamo iniziato con il Circo Massimo, poi con i Fori Imperiali, adesso siamo qui e mi sembra doveroso ringraziare eh, la sovrintendenza, il sovrintendente, il Dipartimento, tutti coloro che hanno lavorato per rendere anche questa, questo passo possibile. Continuiamo così, è un'esortazione a non fermarsi, Roma veramente ha bisogno di, di rinascere, di, i romani hanno bisogno di potersi riappropriare di questi spazi. Grazie a tutti. Allora, adesso procediamo con la visita e poi andiamo su per il taglio del